Cos'è la protostoria? La protostoria è il secondo periodo della preistoria compreso fra l'età del bronzo e l'età del ferro.